Benvenuti pinguini in questo ultimo video di 7 linguaggi in 7 ore Allora, prima di iniziare con Python perché questo, come potete ben vedere, è il video di oggi Perché io con Python mi ci trovo molto bene Non vuol dire che gli altri siano stati fatti male Almeno fatemelo sapere nei commenti se pensate se siano stati fatti bene o male Nei commenti finora ho avuto un riscontro molto positivo e di questo sono molto contento e sono anche felice che voi ve le state guardando Tuttavia, prima di iniziare con Python vi volevo rendere partecipe di alcuni, diciamo, problemi logistici che ci sono stati Come avete ben visto, il video in cui parlo di JavaScript e anche PHP è uscito molto in ritardo rispetto agli altri Questo è stato per due motivi principali Settimana scorsa sono stato preso dal lavoro in maniera che non avrei previsto Sono stato proprio sommesso da roba di lavoro e inoltre ho dovuto fare anche un viaggio di lavoro. E infatti sono ancora sconvolto dai 500 km di macchina che ho fatto ieri. Eh, perché questo video lo sto registrando molto prima di quando poi esco, ovviamente. 500 km che non ho fatto una volta, ho fatto due volte. Prima l'andata e poi il ritorno. A me piace guidare, però comunque è molto stancante. Oltre ai problemi di lavoro ci sono anche i disagi col mio computer. Anche se forse ho scoperto la ricetta quasi perfetta per non far crashare né Adobe Premiere e neanche il mio computer, perché nel renderizzare il video di JavaScript e PHP capitava anche la schermata blu. Ma forse ci sto riuscendo infatti in questo momento sta renderizzando quel video che a breve vedrete. Detto ciò, dobbiamo parlare di Python. Lo scopo per cui è stato ideato nasce dall'esigenza di creare un linguaggio di programmazione che sia in effetti più facile da imparare rispetto a tutti quelli che abbiamo visto sinora perché non so se voi l'avete notato tutti i linguaggi di programmazione che abbiamo visto sinora sì, hanno delle modifiche, hanno delle caratteristiche hanno delle proprietà particolari alcuni implementano una cosa, gli altri non la implementano però alla fine Molte delle cose sono condivise, infatti io ho fatto tutta una sorta di insegnamento incrementale Ecco perché su molte linguaggi di programmazione tipo JavaScript sono riuscito ad andare molto veloce Perché molte cose che caratterizzavano JavaScript o PHP le avevamo viste in altri video Tutti i linguaggi visti sinora avevano una sintassi molto simile Infatti tutti questi linguaggi in qualche modo vengono chiamati C-like Non è che assomigliano a C, hanno delle differenze sostanziali molto profonde perché alcuni sono compilati, altri sono interpretati, altri stanno nella terra di mezzo. Tuttavia, la loro sintassi è molto simile a quella di C. Come avete ben visto, C ha influenzato una svagonata di linguaggi di programmazione, ma non Python. O meglio, sì, ha influenzato, ma non per quanto riguarda la sintassi. E quindi... Iniziamo con Python perché la prossima ora sarà molto intensa. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri video che porto su questo canale perché dopo questo video Pinguini si inizia con la programmazione ordinaria. E quindi abbiamo lo sbotto di cui parlare. La prossima ora sarà intensa e quindi sigla. Quindi la prima cosa di cui dobbiamo parlare di Python è che è una cosa di cui non ho parlato negli altri linguaggi di programmazione perché l'ho data per scontata è appunto la sintassi Python non usa parentesi graffe Python non utilizza molte delle cose dal punto di vista sintattico che abbiamo visto sinora sì, ci sono le espressioni, ci sono le funzioni, ci stanno le classi tuttavia, diciamo, non c'è un blocco di istruzioni che viene delimitato da due Parentesi, graffe. Un blocco di istruzione si identifica mediante una indentazione. Infatti, per programmare in Python spesso si consiglia di utilizzare un editor che sia costante con l'indentazione, perché se abbiamo un blocco di istruzioni con quattro caratteri di indentazione e un altro blocco con tre caratteri di indentazione da un errore cercate di essere costanti infatti può capitare che se si cambia editor e si utilizzano un numero diverso di spazi per fare l'indentazione le cose vanno male a me è successo di scrivere lo stesso codice su più editor e le cose scoppiavano quindi questa è la prima cosa principale i blocchi di istruzioni si fanno mediante l'indentazione e questo è importante quando si utilizzano le strutture di controllo ma per adesso Lasciamo da parte perché devo parlare dei tipi. Python ha diversi tipi di dato, come vedete qua a schermo. C'ha gli interi, c'ha i float e anche delle strutture date già all'interno del linguaggio. Che come vedete qua a schermo abbiamo le stringhe, che già sappiamo cosa sono, c abbiamo le tuple, anche se in inglese si pronuncono tuple, e poi abbiamo le liste. È vero che abbiamo visto le stringhe, ma preferirei iniziare con quelle. Questo perché le stringhe, come abbiamo visto già in altri linguaggi di programmazione, le utilizziamo anche per scrivere del testo formattato. E il modo con cui Python formatta ehm, le stringhe è molto diverso da quello che abbiamo visto sinora. Questo è diverso perché Python ha diversi modi per formattare le stringhe. La cosa si è evoluta da Python 2 a Python 3. Quindi, se non ricordo male, Python implementa qualcosa come 4-5 modi per fare la formattazione delle stringhe, ma eh, io ve ne spiego uno perché non c'ho il tempo di spiegarvi altri che si chiamano f-string le f-string si fanno come vedete qua a schermo prima di aprire una stringa si mette come primo carattere la lettera f f significa che quella è una f-string e quindi viene applicato un processo di formattazione i placeholder si fanno con le parentesi graffe in cui possiamo mettere all'interno un'espressione una variabile e seguito da questo carattere che è il due punti, possiamo anche mettere roba su come formattarlo, ma questa cosa nel dettaglio la vediamo poi nel codice. La cosa importante da memorizzare è che quella f significa f-string. Le liste. Cosa sono le liste? Le liste sono dei contenitori di dati di diverso tipo. Si contraddistinguono dagli array che abbiamo visto dal fatto che gli array contengono elementi dello stesso tipo, invece le liste possono contenere elementi di tipo diverso come ho fatto vedere la mia amica Lucilla per dichiarare una lista effettivamente dobbiamo ora aprire delle parentesi ok, normali, tonde, quindi? no! quadrate bravissima ah... così vedi che già lui ti crea anche quella chiusa vedi, è, è smart esatto. questo che lavoro con Python esatto quindi, ora, tu puoi metti quello che cosa vuoi tu numeri ok valori booleani, che noi non abbiamo visto ancora Booleani si sì. mm -hmm. o stringhe, mettiamo uno per tipo un numero, un valore booleano. Va una bene, e eh, i numeri me li invento. Sì. Cazzo di neanche. va bene. Sì. Allora mettiamo 3 e 14 come sempre. Il, il punto, no? Sì, ok. Virgola una stringa. Ci okay. va lo spazio? no, Non, ne non necessariamente. Cos'è una stringa? sai quella cosa dicevo io con doppi apici. Ah. Allora aspetti, i doppi amici e.. <ride> e ci devo scrivere qualsiasi cosa, no? Qualsiasi cosa che sia, sì. Quals qualunque cosa tu voglia. Boris. Io avevo scritto gli occhi del cuore. E io scrivo <ride> Boris. <ride> Ora, dopo la stringa, metto un'altra virgola. Un valore booleano. Ah Mettiamo vero. Come si dice vero in inglese? True. Scrivo. Ah, ok. Cioè, letteralmente così. Nee. Mm -hmm. Mi! mi hai fatto un, un solo errore, me l'ho fatto fare apposta. Ok. Python riconosce true o false mm -hmm. con la prima lettera maiuscola. Mm -hmm. yeah. Esatto. Python non ha gli array, o meglio, non ce li ha dal punto di vista del linguaggio. Si possono importare con delle librerie esterne, tipo in Empire Array, ma di default Python non ha gli array, ha le liste. Ora, un'altra caratteristica delle liste che le differenze dagli Array è che sono dinamiche. Questo cosa significa gli Array, una volta che noi creavamo un Array di, che ne so, 5 elementi, non potevamo metterlo più grande o più piccolo. Quello era e quello rimaneva. Se abbiamo l'esigenza di mettere più roba, quello che dobbiamo fare è creare un Array più capiente, ricopiare gli elementi precedenti e poi aggiungere quello che volevamo. Questo, infatti, è quello che fa l'ArrayList di Java le Array List sono praticamente implementate con degli Array che hanno una dimensione comunque standard che la possiamo anche impostare ma non è quello il punto ha una dimensione che noi non conosciamo e quando si riempie Java all'interno fa questo lavoro che vi dico io siccome vede che si sta riempiendo allora ne crea un altro senza che noi ce ne accorgiamo copia quello che deve copiare e aggiungi tutti gli elementi che noi vogliamo aggiungere. Tutto questo lo fa in maniera trasparente. Come vi dicevo, senza che noi ci accorgiamo, tuttavia ovviamente ha un certo overhead. Cioè significa che viene utilizzando del tempo del processore per fare questa operazione. Infatti esiste tutta una serie di strategie per evitare che questo diventi un problema. Perché vi dico questa cosa? Perché le liste in Python internamente sono implementate in maniera molto simile alle array list di Java. Per quelli di voi che mi hanno scritto nei commenti delle liste linkate o liste doppiamente linkate, quello è materiale per un altro video. Una cosa interessante che si può fare con le liste e che comunque si può fare con tutte le collezioni è lo slicing. Lo slicing è una cosa che non abbiamo visto in nessun altro linguaggio. Con gli array abbiamo visto che possiamo selezionare di volta in volta un solo elemento. Con Python questa cosa viene superata mediante appunto lo slicing noi possiamo selezionare più di un elemento per esempio io qua sto selezionando tutti i valori che vanno da 1 a 4 però come vedete li sto mettendo 5 il motivo per cui sto mettendo 5 è che l'estremo destro non è compreso questo perché anche in python è zero based quindi se noi vogliamo prendere gli elementi che vanno da 1 a 4 compreso dobbiamo scrivere da 1 a 5 separato dai due punti perché questo significa elemento 1, 2, 3 e 4. Ovviamente io sto partendo da 1 perché sto facendo uno slicing centrale, non voglio partire dall'inizio. Se per esempio vogliamo prendere i primi 5 elementi possiamo scrivere da 0 a 5 oppure semplicemente punti 5. Se non lo mettiamo l'estremo sinistro automaticamente Python metterà con 0. Viceversa, se non lo mettiamo l'estremo destro automaticamente Python assegnerà come se fosse la lunghezza di tutta la lista. Quindi noi possiamo prendere un gruppo di elementi di una lista che sia contiguo, però possiamo anche prendere degli elementi che non siano contigui, utilizzando lo step. Lo step è il passo in cui noi vogliamo prendere le robe. Questo cosa significa? Che se io voglio prendere tutti gli elementi pari, o meglio, mi spiego meglio, se noi vogliamo prendere tutti gli elementi di posizione pare, possiamo mettere 0 e come estremo sinistro mettiamo la lunghezza della lista che possiamo utilizzare la funzione built in di Python len quindi mettiamo qua len della lista che abbiamo qua in schermo due punti il passo. se voglio prendere gli elementi in posizioni pari gli dico due se invece voglio prendere tutti gli elementi messi a posizioni dispari posso mantenere la stessa cosa semplicemente sostituendo 0 con 1 perché lo step per come è implementato all'interno dello slicing di Python non andrà mai oltre Ora se vi ricordate io vi ho detto se mettiamo niente come estremo sinistro Python metterà 0 se mettiamo niente all'estremo destro Python automaticamente vi ho detto assegna alla lunghezza della lista volevo prendere per esempio in questo caso tutti gli elementi pari possiamo scrivere questa cosa vedete a schermo sembra strano ma non lo è pensateci io sto semplicemente omettendo 0 e l'en della lista perché so che automaticamente Python glielo mette un'altra cosa importante per quanto riguarda l'indicizzazione delle liste in Python è che possiamo utilizzare anche indici negativi. Finora abbiamo visto che con tutti i linguaggi che sono zero based gli array possono andare da 0 a n-1. E se voglio prendere l'elemento a posizione meno 2? Prima di tutto bisogna definire che vuol dire indicizzare gli elementi di una lista in maniera negativa. Significa semplicemente parti dalla fine, ovvero che se io metto meno 1 sto prendendo l'ultimo elemento se metto meno 2 prendo il penultimo elemento e così via e questa è una cosa molto utile perché in molte occasioni non vogliamo prendere l'ultimo elemento molto spesso si fa tipo lunghezza della lista o dell'array meno 1 perché farlo nel momento in cui pagan ci permette di indicizzare una lista e non solo le liste, qualunque tipo di collezione con indici negativi ora cosa sono le tuple le tuple sono molto simili alle liste, ma hanno una differenza sostanziale. La differenza sostanziale è che sono immutabili. Una volta creata una tupla, non possiamo più modificarla. E per modificarla significa due cose. Non possiamo né aggiungere o togliere elementi e né possiamo cambiare ognuno degli elementi. Quella è e quella resta. E se non vogliamo cambiare una tupla? Bene. Ne dobbiamo creare un'altra tuttavia tutto quello che ho detto sulle liste per quanto riguarda l'indicizzazione si applica anche sulle tuple tuttavia non si applica sui dizionari ah vero poco fa ho dimenticato di dirvi che anche i dizionari sono una struttura dati built in di python vabbè i dizionari si differenziano dalle liste dal fatto che l'indicizzazione non è fatta mediante un indice quindi un numero che va da 0 fino alla lunghezza della lista meno 1 ma viene fatto attraverso un oggetto Molto spesso, il 99% delle volte, questo oggetto è una stringa quindi noi possiamo avere un dizionario in cui anziché di voler prendere l'ennesimo elemento vogliamo prendere l'elemento chiamato pippo Ora, detto ciò, vi devo spiegare una cosa inerente alla sintassi. Per creare le tuple bisogna utilizzare le parentesi tonde come vedete qua a schermo Per creare le liste dobbiamo utilizzare le parentesi quadrate come vedete qua a schermo e infine, per creare i dizionari dobbiamo invece utilizzare le parentesi graffe. Ovviamente, ogni elemento è una coppia chiave e valore. Ora, per quanto riguarda le strutture di controllo, non c'è molto che devo dire su Python. Gli if sono gli if, i while sono while, ma i for sono diversi da quelle che abbiamo visto sinora. O meglio, dobbiamo fare alcune considerazioni. Vi ricordate che vi ho fatto una capatanda nei video precedenti sui foreach? Bene, c'era un motivo semplice. Perché Python implementa il for solo come foreach si la implementa in quella maniera in cui noi abbiamo un indice che va a incrementare e abbiamo quelle tre istruzioni che vanno messe all'interno del for, inizializzazione, controllo e incremento. C implementa il for sia come lo implementa C ma anche come for each, la stessa cosa lo fa Java, invece abbiamo visto che C sharp differenzia le due cose, abbiamo il for e il for each. Python invece implementa il for sempre e solo come for each. Quindi cosa significa? Utilizzando questa sintassi for e qui abbiamo qui la variabile generica che noi vogliamo avere per ogni iterazione, in a seguire dobbiamo mettere una collezione. Poi un blocco di istruzione lo apriamo con i due punti e al sotto, indentato ovviamente, mettiamo quello che vogliamo. Dobbiamo avere una collezione. E se io vuoi fare il mio classico ciclo in cui ho un indice che va da 0 fino a n o n-1, molto spesso n-1. Python ha una funzione built-in che si chiama range. Range semplicemente restituisce una lista che va da 0 a n-1. Se noi mettiamo un range di 10 in questo for e facciamo una print, vedremo che stamperà tutti i numeri da 0 a 9, perché anche in questo caso, come ho detto poco fa sullo slicing, il numero che noi mettiamo come estremo destro è sempre non compreso. Dunque, una cosa interessante che ha Python è che, essendo un linguaggio di programmazione multiparadigma, implementa un bel po' di roba che viene dalla programmazione funzionale e una delle cose più succulente che prende la programmazione funzionale è quella che si chiama list comprehension ora la list comprehension è una delle cose che mi ha fatto diciamo perdere l'essenza per un paio d'ore poi quando ho capito il significato il motivo per cui esiste non solo è una cosa carina, ma è una cosa che permette di ridurre uno sbotto delle linee di codice. A cosa serve la list comprehension? Data una lista o una collezione, noi possiamo creare una nuova lista in cui per ogni elemento facciamo un'operazione. Se, per esempio, noi vogliamo fare l'esempio che data una lista di numeri eleviamo ogni elemento della lista al quadrato, dovremmo fare una cosa di questo tipo cioè dobbiamo inizializzare una lista vuota in cui ad ogni iterazione appendiamo alla fine il numero elevato alla potenza di 2 tra l'altro se notate sto utilizzando l'operatore star star ovvero asterisco asterisco che è l'operatore per fare l'elevamento a potenza Benissimo, questa cosa la possiamo eliminare e fare in una sola riga di codice. utilizzando sempre l'operatore per creare delle liste quindi le parentesi quadrate la sintassi è la seguente la prima cosa che mettiamo all'interno della list comprehension è l'operazione che vogliamo eseguire ad ogni elemento di quella lista quindi metto qua per esempio x star star 2 a seguire mettiamo questa roba qua for x in e lì a seguire mettiamo il nome della lista che abbiamo considerato questa cosa cosa significa prendi ogni elemento di questa collezione e ogni elemento lo assegna alla variabile x e a questa x gli fa fare questa operazione. Sì, lo so, va letta da destra verso sinistra, perché questa roba deriva dalla matematica, però l'importante è capirla. E quindi questa cosa cosa comporta? Che il risultato di questa operazione, tutta questa, sarà una lista, perché noi abbiamo iniziato con le parentesi quadrate, ogni elemento di quella lista sarà generato applicando quell'operazione che noi abbiamo messa là e questa cosa ci permette di generare una lista a partire da un'altra lista senza rifare altri blocchi di istruzione, tutto in una riga di codice. ma la potenza della list comprehension non finisce qua perché la possiamo utilizzare per filtrare gli elementi vi faccio un esempio supponete che anziché di elevare al quadrato un elemento vogliamo calcolare la radice quadrata la radice quadrata per i numeri reali è definita solo per numeri maggiori di 0, quindi per numeri positivi. E quindi io posso creare questa list comprehension che vedete qua, e come vedete anziché di fare elevato al quadrato faccio elevato a 0.5, che significa fare l'operazione di radice quadrata, mantengo il tutto il resto uguale, ma qua gli scrivo se x è maggiore o uguale a 0. Se nella mia collezione, la lista che io sto utilizzando, avessi dei numeri negativi, questi qua non verranno considerati perché quella condizione sarà falsa. E questa è una figata della madonna! Perché questo non vuol dire che la lista risultante da una list comprehension deve essere uguale a quella di ingresso. Cioè potrebbe essere anche di una lunghezza diversa, una specie di lunghezza minore, perché dopo for noi possiamo mettere anche una clausola if. Come esiste la list comprehension, esiste anche la dictionary comprehension. Che funziona in maniera del tutto analoga con l'unica differenza è che anziché mettere le parentesi quadrate dobbiamo mettere le parentesi graffe e nello spazio in cui abbiamo l'operazione dobbiamo avere una coppia chiave valore come in javascript anche in python le funzioni sono cittadine di prima classe quindi possiamo avere funzioni annidate funzioni che restituiscono funzioni e anche delle lambda expression e in python le lambda expression sono facili da capire perché si utilizza la parola chiave lambda. Poiché anche in Python le funzioni sono dei tipi, le lambda expression vanno a, um, assegnate a una variabile. E per esempio qua sto facendo una lambda expression che preso un numero fa l'elevamento a quadrato. Continuiamo ad utilizzare questo esempio, che è carino. E questa variabile adesso è una funzione, o meglio, è una variabile che si dice callable, ovvero che può essere chiamata, perché è una funzione. Ovviamente anche Python implementa tutta quella storia di cui vi ho spiegato in JavaScript sulla closure e quindi su questa cosa io mi sento la coscienza a posto e possiamo andare avanti. Una cosa che penso è che una buona parte su come programmare in Python la dovremmo spendere sulla programmazione orientata ad oggetti. Allora, la prima cosa che c'è da dire è che, come vi avevo fatto intuire in altri video, Python implementa l'ereditarietà multipla. Quindi questo significa che possiamo estendere da più classi. E nel caso in cui ci siano delle ambiguità, queste possono essere risolte, ma non voglio entrare nel merito di questa cosa. Ecco, una cosa che Python non ha nella programmazione, in data ad oggetti, e ora so che qualcuno qua storciare il muso, sono i modificatori di accesso. In Python tutto è pubblico. Questa cosa è una limitazione. Allora, c'è un modo per fare le proprietà private quindi esiste un modificatore di accesso? no allora mi spiego meglio c'è un modo per fare un qualcosa che assomiglia a una proprietà privata o a un metodo privato però alla fine ripeto che tutto è pubblico allora facciamo un passo indietro se tutto è pubblico come faccio a mettere roba che sia privata? basta mettere prima del nome due underscore tuttavia questa proprietà o questo metodo che inizia con due underscore è sempre pubblica però, se voi vedete qua a schermo, se io provo ad accedere a quella proprietà a quel metodo Python mi dà un errore. Quindi, quella proprietà è privata perché non posso più accedere? In realtà no. Python utilizza una cosa che si chiama name-mangling. Questa cosa significa che semplicemente a quel metodo, internamente, Python gli ha cambiato nome. E lo possiamo pure vedere che nome gli ha dato. C'è una funzione built-in che si chiama dir. dire semplicemente fa la lista di tutte le proprietà e metodi di un oggetto. E vedete? È semplicemente chiamato in questa maniera, infatti se lo chiama in quella maniera, quel metodo verrà semplicemente richiamato. In Python come si fanno i costruttori? Benissimo, in Python i costruttori si fa utilizzando uno dei milioni, no non sono milioni, dei tantissimi metodi speciali che si chiamano anche... Dun dun, non so come si pronuncia, che quella, questa parola significa semplicemente double underscore. Perché semplicemente i metodi speciali o i metodi magici, chiamateli come volete, iniziano e finiscono con due underscore. E infatti il costruttore si chiama underscore underscore init underscore underscore. Per quanto riguarda i metodi speciali, non mi fate dire le parole underscore underscore. Dico solo che questo metodo è speciale, quindi voi già sapete che il suo nome inizia con due underscore e finisce con due underscore. I metodi speciali in Python sono una miriade e servono anche per implementare indexer, operator overloading qualunque cosa che noi vogliamo la troviamo nei metodi speciali e quindi qui c'è una lista la maggior parte di voi non li utilizzerà mai tutti come non li ho mai utilizzati tutti però vedremo quelli che ho utilizzato nel codice vi ricordate che negli altri linguaggi di programmazione avevamo che ogni metodo aveva this bene però noi nei metodi non mettevamo il primo parametro chiamato this che Semplicemente è alla fine implementato come un puntatore all'oggetto stesso. In Python questa cosa va invece esplicitata. Il primo parametro di ogni metodo, incluso il costruttore, deve essere self. Però quella è una variabile come un'altra. E quindi la possiamo chiamare anche pippo e paperino. La convenzione di Python vuole che si chiama self. Ma io, o che la posso chiamare pippo e paperino, continuo a chiamarla this. Però va messo sempre e comunque come primo argomento di ogni metodo. E quindi, se il nostro costruttore prende due parametri, in realtà sono tre. Perché abbiamo il base, o il self, o il paperino. Quello che volete voi. Ora, una cosa importante e degna di nota di Python sono le funzioni. O meglio, i parametri delle funzioni. Vi ricordate come in PHP vi dicevo che i parametri delle funzioni possono avere dei valori di default? Bene, questo lo implementa anche Python. E lo si fa in questa maniera che vedete qua a schermo. Tuttavia, una caratteristica che ha Python e la seguente se noi abbiamo questa funzione che ha questi parametri noi possiamo decidere di non darli nell'ordine in cui è scritto finora non abbiamo visto che quello che abbiamo definito in altri linguaggi il prototipo di una funzione ovvero il tipo e l'ordine dei parametri abbiamo visto come una cosa rigida python vuole rompere questa cosa e il modo che si usa per rompere questa rigidità è che se noi gli passiamo i valori come abbiamo fatto in maniera classica Parametro attuale corrisponderà al parametro formale della posizione corrispondente. Tuttavia, se utilizziamo quello che si chiamano le keyword, ovvero scriviamo nome del parametro uguale al valore del parametro attuale che vogliamo passare, benissimo, noi possiamo cambiare l'ordine perché stiamo dicendo assegna a questo parametro questo valore. Questi si chiamano keyword parameter, Però Python ha una restrizione. Immaginiamo che noi abbiamo una funzione che ha 10 parametri. Magari noi vogliamo passare i primi due in maniera posizionale e gli altri utilizzando le keyword. Benissimo, lo possiamo fare. I parametri utilizzando le keyword vanno sempre seguiti da quelli posizionati. Cioè non possiamo avere keyword e poi posizionali. No, dobbiamo avere posizionali e poi keyword. Così Python non si confonda. In virtù del fatto che i parametri di default permettono di non passare un determinato parametro, Python come PHP non implementa l'overloading, implementa l'overriding per le classi. Ma non c'è un overloading, perché se vogliamo avere una funzione che ha diversi parametri la possiamo fare tutto in uno e quindi mettiamo i parametri che sono, tra virgolette, opzionali settati, che ne so, a nonno. perché non in Python corrisponde all'undefined di JavaScript o al null di C-Sharp. Non è scritto con la N maiuscola, quindi non sbagliate perché Python poi sbarbella. Anche Python come PHP e JavaScript, e come la maggior parte, se non tutti i linguaggi di programmazione interpretati, non dobbiamo stabilire il tipo di ogni variabile. Tuttavia, Python come PHP ha quello che si chiama type hint. Cosa significa? Noi possiamo dire a un metodo o a una funzione quale tipo ogni parametro ha. E possiamo anche stabilire, mettendo questa freccetta, il tipo di ritorno di un metodo o di una funzione. Tuttavia, questo si chiama Type Hint. Hint significa suggerimento sul tipo. A differenza di PHP che lo imponeva, il Type Hint è semplicemente una cosa più che altro per il programmatore. Non a livello di linguaggio, perché essendo un hint, noi comunque possiamo passare quello che vogliamo. E ve lo faccio vedere a schermo. Benissimo, pinguini! Questo è tutto quello che c'è da sapere su Python. E quindi, andiamo a vedere il codice. Il codice che ho fatto per Python, per quanto riguarda il bowling, l'ho completamente rivoluzionato. Il motivo di questa cosa è perché per gli altri ho praticamente copia e incollato da sì in tutti gli altri linguaggi di programmazione, facendo le opportune modifiche. In Python questa cosa non la potevo fare, perché la sintassi del linguaggio è molto diversa. Quindi l'ho rimplementato da capo, l'ho reso più semplice e focalizzato allo scopo. Per gli altri linguaggi, io ho dovuto fare delle cose più complicate per il semplice motivo che vi volevo mostrare tutto quello che vi ho spiegato durante una sessione di spiegazione per poi passare al codice in Python invece ho ridotto tutto all'osso per mostrarvi come si può fare lo stesso codice in maniera ottimizzata anche negli altri linguaggi e non solo in Python quindi questo mi ha, mi ha permesso non solo di reimplementarlo e farlo più bello ottimizzato che tra l'altro vi ripeto è una cosa che volevo sempre fare però come faceva a spiegarvi in un codice quello che avevo spiegato dovevo smarmellare e quindi adesso andiamo a vedere cosa ho fatto benissimo pinguini questo è il codice python non sono tantissime righe di codice sono un 100 quasi 170 compreso gli spazi e adesso andiamo a vedere eh, quasi riga per riga quello che succede, dico quasi, perché molte delle cose le abbiamo già viste. Ma non tutto, perché come vi dicevo, tutto questo codice è stato rifatto da zero. Allora, iniziamo dalla fine. Ci abbiamo qua la stringa che mostra la mia partita, poi qui creiamo un'istanza dell'oggetto game in cui passo la mia partita e qui metto sempre il mio nome, e poi non faccio altro che print Valerio, che è, come dicevo, un oggetto di tipo game. Quindi qua non vi devo dire cosa sta succedendo perché anche in Python c'è l'equivalente del metodo toString. Ora, allora, prima di procedere con la classe game, andiamo in cima al nostro file e andiamo a vedere cosa ho cambiato. Dunque, qui ho una variabile che, avendo qua una lambda expression, sappiamo che è alla fin fine una funzione. Questa lambda expression prende due parametri e questa è l'operazione che esegue. Una cosa che non vedete della Lambda Expression di Python sono due cose. Ogni Lambda Expression può essere di una sola riga e il valore di questa espressione deve sempre ritornare qualcosa. Se non ritorna qualcosa sarà semplicemente un non. Però diciamo, qui è come se ci fosse implicitamente una return. Questa funzione mi servirà dopo, mi dice se quello che io ho è un tiro Permesso. Un tiro permesso significa che, poi vi farò vedere che avrò delle liste, che in alcuni casi io permetto certi simboli, tipo lo strike, e in altri casi ci sono altri simboli che permetto, tipo lo spare. Non posso avere uno spare prima di uno strike, per esempio. Quindi qui passo la lista dei simboli permessi e il carattere del tiro corrente, che poi vediamo che anche in questo caso faccio il passo carattere per carattere della partita che poi um, gli passo, giusto? Semplicemente il controllo che faccio è che poiché questo carattere potrebbe essere una x, una slash, un trattino o un numero, quello che faccio è controlla se x fa parte della lista dei caratteri permessi, oppure il valore intero di x è compreso fra 0 e 10, perché roll.pins è il numero totale di birilli che possiamo avere, che sono 10. È una costante che io ho deciso di mettere all'interno della classe roll, che tra un po' andiamo a vedere. Come vedete, Python ci permette questa sintassi. In altri linguaggi di programmazione questa cosa non la possiamo fare. Quello che noi dobbiamo fare in altri linguaggi di programmazione è qualcosa di questo tipo. int x maggiore uguale a 0, and int di x minore di roll.pins motivo per cui metto minore perché nel caso in cui abbiamo uno strike abbiamo la x, non abbiamo un numero, non possiamo avere un 10, anche perché con un carattere 10 non lo possiamo scrivere. Int è una variabile built-in che tenta di convertire un qualunque oggetto in un intero e infatti se vogliamo creare il nostro oggetto che fa questa cosa bisogna implementare il metodo speciale int. Vi ricordo i metodi speciali iniziano e finiscono con double underscore ma poi là ce arriviamo. Quindi Python invece ci permette di utilizzare questa sintassi in sostituzione di questa che è molto più breve ed è anche molto più ehm, esplicativa dal punto di vista matematico perché diciamo che int di x, cioè questo valore, deve essere compreso fra 0 e 10. Abbiamo qua questo new frame che è una funzione lambda che non fa altro che restituire un dizionario Inizializzato in questa maniera abbiamo Printable Rolls, che sono i tiri che devono essere poi stampati perché voi sapete che, che i tiri dal punto di vista numerico hanno un valore diverso da quello che poi viene stampato tipo 10 può essere uno strike, per esempio, ma viene stampato con una X Rolls sono infatti i valori numerici di, del tiro Score è il punteggio di quel frame e questo Cum Score significa Cumulative Score che è praticamente il punteggio di questo frame sommato a tutti quelli precedenti che è quello che poi a me serve per stampare la schedina, la tabellina della partita qua ho messo questo commento, ho detto sì per fare una cosa del genere potevo creare una nuova classe chiamata frame ma non l'ho fatto perché vi volevo mettere in questo esercizio i dizionari altrimenti non li avremmo avuti ho un'altra lambda expression che è semplicemente dice se l'oggetto passato è uno strike qua utilizzo la funzione built-in isInstance, che praticamente prende un oggetto è una classe e dice se questo oggetto è di tipo strike o di qualunque sottoclasse di strike prima di andare a vedere la prima classe vi dico come ho strutturato questo codice cioè, anziché avere un frame che contiene i tiri io ho un gioco che contiene dei tiri e i tiri possono essere i classici tiri che vanno da 0 a 9, lo spero e lo strike. Roll è il tiro generico. Il suo costruttore prende eh, due parametri. Il this abbiamo visto che è il parametro implicito per riferirsi allo stesso oggetto, che sì è vero che nella convenzione Patreon si chiama self, ma io, lo, come vi dicevo, lo posso chiamare Pippo e Paperino, io continuo a chiamarlo this. Ma non lo faccio solamente per questo progetto, io lo faccio sempre, anche per i miei programmi. Non so se voi state notando qua, in Python le proprietà di un oggetto non si mettono qua, ma si fanno nel costruttore. È vero, qualcuno potrebbe dire, ma lo puoi fare anche così, lo puoi fare. Tipo di zero, eh, look ahead di zero. Sì, è vero, funziona, si può fare, però hanno un significato leggermente diverso. Funzionerà ugualmente, ma io in questo caso lo tolgo e faccio quello che si fa sempre. Ovvero, quando voglio definire nuove proprietà di una classe, li metto nel costruttore. Però qualcuno potrebbe dire, ma value non esiste. Eh, non c'è problema, perché Python se la crea con questa riga. Cos'è value? Value è il valore del tiro. Semplice, no? Look ahead significa questo tiro che ho fatto... Per calcolare il suo punteggio, quanto avanti devo guardare? Se abbiamo un qualunque tiro che non sia né uno strike né uno spero, non devo guardare avanti. Infatti, io sto settando di default che è uguale a 0. Nel caso in cui sia uno spero, il look ahead deve essere 1, nel caso di uno strike deve essere 2. Adesso queste cose le vediamo dopo, ma prima vi devo spiegare cosa è tutta sta roba. STR è praticamente il metodo speciale che corrisponde a toString io converto il valore numerico del valore in una stringa questo lo faccio solamente quando il valore del tiro è maggiore di zero altrimenti restituisci un trattino. questa espressione qua è l'equivalente python dell'operatore ternario l'equivalente di questa istruzione con l'operatore ternario sarebbe tipo questa Se il valore del tiro è maggiore di zero, fai questo, altrimenti dammi il trattino. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che a differenza di Java, C e C ⁇ e forse anche ehm, C-Sharp, Python non ha la, la distinzione fra carattere e stringa, sono tutte stringhe, quindi possiamo utilizzare o i singoli apici o i doppi apici, non c'è quella distinzione, quindi vedete che qua sto utilizzando i singoli apici per, fare, per definire una stringa. Proprio poco fa vi ho fatto vedere che utilizzavo utilizzato i doppi apici. Python non li distingue, quindi li possiamo utilizzare in maniera intercambiabile. Prima di passare avanti, questa espressione si legge. Mettimi il valore, eh, convertimi il valore del tiro in una stringa se il suo valore è maggiore di zero. Altrimenti valuta questa stringa come se fosse un trattino e poi la restituisci, perché str, come per toString, prevede che il metodo ritorni una stringa. Però qui c'è... Repro. e ha una funzione molto simile a str infatti molto spesso semplicemente quello che si fa è di richiamare str e quello che faccio è semplicemente chiamo la funzione built-in str su this che implicitamente mi richiamerà questo metodo ovviamente non fa la stessa cosa rep fa una cosa molto simile una circostanza simile però per il nostro caso li mettiamo uguali quindi possiamo andare avanti abbiamo questo metodo speciale che si chiama add Add praticamente permette di definire come sommare due tiri, ovvero definisce come si fa la somma tra oggetti di tipo roll, o meglio, come si fa la somma di un oggetto di tipo roll e qualunque altro oggetto. Add prende due parametri, o meglio ne prende uno, che è l'oggetto che vogliamo sommare. Nella fattispecie add funziona facendo roll più b, anzi, mettiamo così. E qualcuno potrebbe dire cosa succede nel caso in cui facciamo la somma di obj più roll, quello lo vediamo tra un po'. Praticamente io dico, se l'oggetto che noi passiamo è di tipo roll o di tipo intero, semplicemente prendi il valore di questo oggetto e lo sommi a obj. O meglio, lo sommi a obj convertito in intero, perché se obj è un intero, questa funzione semplicemente restituirà il stesso valore, se invece l'oggetto oggetto di tipo roll verrà chiamato, come vi dicevo poco fa, il metodo speciale int. Che come si fa a convertire un oggetto di tipo roll in intero, basta semplicemente ritornare il valore numerico. Ora, cosa significa questa roba qua? Questo, il metodo intanto RAD significa write add, che permette appunto di gestire le somme di obj più roll. Cioè quando roll è il secondo operando. E io sto dicendo gestisci questo caso esattamente come se fosse add. In teoria, in altri linguaggi di programmazione, noi dovremmo fare questa roba qua. Giusto? E poi fare semplicemente un return di this più obj. Quando abbiamo obj più roll, la deve semplicemente gestire come se fosse un this più obj. E quindi questo automaticamente richiamerà questo metodo. Però possiamo fare anche questa cosa. Io qua non sto dicendo altro che sto definendo la proprietà r e assegnando il metodo add. Quindi questa è una proprietà di tipo callable, perché in Python voi dovete avere un'istruzione che crea una funzione, o un metodo, come se creasse una variabile che punta a un pezzo di codice. Quest'altro ultimo metodo speciale dice a Python come un oggetto customizzato, in questo caso Roll, deve essere convertito in un intero. Ora, io quello che sto facendo qua in Spare è che io sto estendendo la classe roll chiamandola Spare, che ha dei comportamenti più o meno che noi conosciamo. Di tutto quello che c'è qua, noi dobbiamo cambiare semplicemente il costruttore e il toString, quindi il metodo speciale str. Quando voglio definire uno Spare, voglio sapere il tiro precedente. Perché se io ho uno Spare, uno Spare significa che io ho come valore 10 meno i birilli che sono stati abbattuti nel tiro precedente tipo se io ho battuto nel primo tiro 7 birilli e mi sono rimasti 3 e io vedo se mi la slash io devo fare 10 meno 7 e mi udisce 3 e di fatto è quello che faccio 10 meno il valore del tiro precedente e gli setto il look ahead di 1 questo super mi permette di chiamare il costruttore della super classe e qua lo devo dire init, vedete che quando io chiamo i metodi non devo passare this, perché quello viene passato automaticamente. E il metodo str, semplicemente restituisco una slash. Lo strike è la stessa cosa. Anzi, è molto più semplice di spero. Valore 10, look ahead 2, restituisce una x. Qui ho una funzione, praticamente questa funzione mi servirà poi dopo, come vedremo, per convertire un carattere in un oggetto, delle classi che vi ho fatto vedere finora Praticamente in cui passo un carattere E nel caso in cui mi dovesse servire gli passo anche il tiro precedente Il default lo setto a non Se il carattere è X grande o un X piccola Restituisce l'oggetto di tipo strike Se il carattere è una slash Restituisce uno spare Però io ho bisogno di sapere il tiro precedente Come vi dicevo poco fa Invece il carattere è un trattino Restituisce un tiro in cui semplicemente il punteggio è zero Altrimenti restituisce un tiro in cui converti il carattere, nessun valore intero. Il cuore di tutto è la classe game. Qui c'è una costante che mi dice quanti frame ho, ne ho 10 e il costruttore di questa classe è esattamente uguale a quello che avevamo visto in precedenza. Semplicemente l'unica cosa su cui perdo tempo è che io ho deciso di avere la proprietà rolls con due underscore, quindi in qualche modo è privata. Ma sappiamo che niente è privato. Nel caso in cui passiamo sequence: Chiamiamo il metodo readSequence, in cui passo la sequenza. Qui è rimasto qualcosa di antico, this, calculate di scuola, lo possiamo togliere perché ormai non lo uso più. Per controllare se è una variabile tipo non è meglio utilizzare, anziché l'operatore uguale uguale, isNot. Is è l'operatore Python che permette di definire se due variabili puntano allo stesso oggetto, perché non è un oggetto che si trova già in Python built-in di tipo non-type. Il metodo speciale getItem, che va in coppia con setItem, permette di avere un oggetto come se fosse un indexer. GetItem prende un solo parametro, il parametro è la chiave, che la chiave potrebbe essere intesa come un indice o come una stringa nel caso di un dizionario, perché getItem funziona per entrambi. E semplicemente io restituisco il tiro alla posizione della chiave. Questo get frames ha bisogno di una lunga discussione e per adesso lo saltiamo, ma questa discussione è molto lunga. Andiamo a vedere read sequence che non è uguale a quelle che abbiamo visto in precedenza. Ho fatto delle modifiche. La prima cosa che faccio è impostare la lista interna di rolls con una diciamo una lista vuota. Io imposto frame a 1, tiro corrente a 0, tiro precedente intanto è nonno. Faccio questo foro. Qua devo fare alcune considerazioni. Io sto facendo il foro su sequence. Però io, io sto passando questo sequence a questa funzione built-in che si chiama enumerate. Enumerate è una funzione molto bella di Python che praticamente, per una stringa o per una lista o per qualunque tipo di collezione, ad ogni elemento della collezione associa. Un indice che va da 0 fino a n-1, dove n è la lunghezza della collezione, quindi in questo caso la lunghezza della stringa. Enumerate quindi restituisce una lista cui ogni elemento della lista è una tupla. Il primo elemento della tupla è l'indice, il secondo elemento della tupla è il carattere, iesimo. Io qua posso mettere una variabile per la tupla, lo posso fare, però Python è intelligente. Perché quando noi abbiamo una lista di tuple, o abbiamo una collezione in cui ogni elemento è una tupla, noi possiamo dire semplicemente di fare quello che si chiama l'unpacking Cioè non è che dobbiamo noi prendere la tupla e poi gestire il primo elemento e il secondo elemento Non c'è bisogno, noi diciamo che ci sono due elementi per ogni tupla Il primo elemento lo metti nella variabile i, che per me sarà l'indice E il secondo elemento lo metti nella variabile c Una cosa visuale che dobbiamo fare è la seguente cosa Magari facciamo finta che ci sono tre caratteri così non impazzisco poi metto qua dei puntini di sospensione la lista è più o meno così ehm, fammi ricordare com'era fatta la partita 9 trattino x so, 9 trattino x quindi questa lista contiene queste tuple E poiché queste tuple come dicevo hanno due elementi questo elemento verrà assegnato a i e questo verrà assegnato a c All'iterazione successiva questa sarà la tupla considerata i sarà assegnato a 1 e trattino a C. Per il terzo frame 2 sarà assegnato a I e C a X. E così via per ogni elemento della stringa che rappresenta la nostra partita. Inizio roll con non. Se il tiro corrente è lo 0, ci cioè siamo al primo tiro. I simboli permessi sono trattino e X per lo strike, sia grande che piccolo. Ovviamente tutti i valori numerici sono sempre... Compresi. Altrimenti dobbiamo fare delle distinzioni Se non siamo all'ultimo frame Quindi se il numero di frame è minore di 10 O siamo all'ultimo frame E il tiro precedente non è stato uno strike I tiri permessi sono il trattino e lo slash Altrimenti di nuovo abbiamo questo Sì, questo lo potevo accorpare È vero Però sarebbe stata una condizione molto più lunga Ho deciso di separarle È vero, c'è un po' di ripetizione del codice Ma diciamo ho privilegiato la verbosità all'efficienza per questa parte qua. Vi ricordate di quella funzione fatta mediante una lambda expression chiamata allowed roll? Bene, qua la utilizziamo in cui passo allowed symbols che vengono diciamo, definiti da queste condizioni e il carattere messo nella variabile c dal nostro for loop. Se il tiro è permesso, praticamente converte il carattere c in un oggetto, passando il tiro precedente qualora ci fosse. Altrimenti lancio un'eccezione tuttavia c'è un caso in cui anche se abbiamo uno spare o uno strike non dobbiamo fare il look ahead che è il caso in cui siamo nell'ultimo frame quindi nel caso in cui siamo nell'ultimo frame prendo la proprietà look ahead di roll che viene creata qua che vi ricordo di default lui mette look ahead di 1 o look ahead di 2 nel caso in cui siamo in uno spare o in uno strike nel caso in cui siamo nell'ultimo frame gli metto 0 in maniera quatta. il tiro così generato lo appendo alla mia lista interna e praticamente assegno su roll col tiro corrente. Ora dobbiamo capire se siamo al primo tiro o al secondo tiro di un frame o dobbiamo cambiare frame. Se non siamo all'ultimo frame e quindi siamo dal frame 1 al frame 9, perché vi ricordo che frame l'ho iniziato con 1, quindi qua in questo caso non sono zero based, se il tiro corrente è 0, quindi siamo al primo tiro e il valore del tiro è, uno, è 10, quindi è uno strike oppure qui c'è un orro, quindi qui c'è un'altra condizione, il tiro corrente è maggiore di 0. vai al frame successivo e metti tiro corrente di zero. Perché questo cosa significa? Possiamo avere solamente due tiri, perché qua siamo sicuri che non siamo all'ultimo frame. Possiamo avere due casi, o abbiamo fatto uno strike, o abbiamo tirato due tiri. Lo strike succede quando il valore del tiro è uguale a 10 e siamo praticamente al primo tiro. C'è un'altra circostanza in cui il valore del tiro potrebbe essere 10 e non siamo al primo tiro. Abbiamo fatto al primo tiro 0 birilli, quindi abbiamo fatto magari una canaletta e nel secondo tiro abbiamo abbattuto tutti i birilli. In quel caso abbiamo fatto sempre due tiri. Passiamo al frame successivo e azzeriamo il conteggio di current roll. Altrimenti incrementa il uh, altrimenti incrementa current roll. Altrimenti questo altrimenti si riferisce a questa condizione quindi qua siamo all'ultimo frame abbiamo queste condizioni se il current roll è minore di 2 in ogni caso incrementiamo cosa potrebbe succedere? potrebbe, potrebbe succedere che io sono al secondo tiro dell'ultimo frame e devo controllare se abbiamo diritto al terzo tiro il terzo tiro potrebbe accadere nel momento in cui abbiamo fatto uno strike al primo tiro o uno spera al secondo tiro quello che faccio è sommo i valori degli ultimi due tiri e questo lo faccio utilizzando contemporaneamente sia l'indicizzazione negativa che lo slicing, vedete? Qua vediamo che lo stemmo destro non è settato ma sappiamo che viene settato alla lunghezza massima della lista. Questa istruzione restituisce un oggetto di tipo slice. This è un indexer sappiamo che questa espressione va vale a richiamare il getItem di game e quindi va vale a richiamare semplicemente questo. Sum è una funzione built-in di python e fa la somma di tutti gli elementi che stanno in una lista o in una qualunque altra collezione. Però gli elementi della nostra lista sono di tipo roll. E quindi, quando lo fa roll più roll, si va a richiamare questi due metodi in base a quello che gli serve. Quindi, qui sto dicendo: siamo al secondo tiro, controlla se abbiamo bisogno di un tiro successivo. Dobbiamo fare almeno 10 punti. E quindi, nel caso in cui non ci sono gli estremi per avere un tiro in più. Chiamo break. Break è una parola chiave che c'è anche in tutti gli altri linguaggi di programmazione che abbiamo visto. Una parola chiave che permette di terminare in maniera prematura o un for o un while. Però l'abbiamo visto anche per lo switch case. Python non ha lo switch case, però break si comporta nella stessa maniera come gli altri linguaggi. Quindi anche negli altri linguaggi di programmazione se utilizzavamo il break in un ciclo for o un ciclo while, lo terminava prematuramente. Quindi quello significa che... Io gli sto passando una sequenza che è più lunga del dovuto Lui se ne frega perché termina in maniera prematura E la stessa cosa succede qua Questa funzione semplicemente è, come vi dicevo poco fa, l'equivalente del toString per questo oggetto di tipo game Non voglio andare troppo nel dettaglio No, devo andare un po' nel dettaglio, ci sono alcune cose che vi devo dire questa roba qua lasciamola per ultimo perché si collega a quella cosa che vi dicevo poco fa. secondo modo che ha Python per formattare le stringhe è utilizzare il metodo format in cui praticamente noi qua mettiamo solamente dei placeholder, non mettiamo delle espressioni come facciamo qua per l'f string, solamente dei placeholder, mettiamo fine. Prendendo questo placeholder io l'ho formattato con questa roba qua. Ora vi devo dire cosa significa questo join. Perfetto, apro l'interprete di Python. Supponete che io ho questa lista. Hello. Mm. Ora, supponete che io voglia unire in una sola stringa tutti gli elementi di una lista. Anziché fare un for loop in cui praticamente appendo di volta in volta un elemento della lista, posso utilizzare il join che è il metodo della classe stringa che mi permette di separare ogni elemento della lista con uno spazio. E se ci metto qua ovviamente qualunque altro carattere, tipo la barretta verticale che si chiama Pipe, me lo separo con una Pipe. E la stessa cosa la faccio qua. Io praticamente sto separando i frame con la barretta verticale che serviva per separare ogni frame. E questo lo faccio sia qua che qua. E praticamente il risultato di questa stringa lo metto in questo placeholder qua. Frameline, come vedremo fra un po', è una lista che contiene i frame rappresentati in maniera stampabile. Se abbiamo 10 frame abbiamo 10 piccole stringhe, che io voglio semplicemente separare con una barretta verticale, con la pipe. Tutto questo che viene generato qua lo voglio sostituire qua in cui metto la barretta verticale all'inizio e la barretta verticale alla fine. Se io eseguo questo codice, praticamente mi fa questa roba qua. Ah no, scusate, eh, vabbè, piccola imprecisione, line 0 mi fa questa roba qua che funziona alla stessa maniera, line 1 mi fa questa roba qua praticamente queste e queste la in 2 alla fine mi fa questa roba qua ognuno di queste cose genera tramite una lista che contiene questi elementi quindi in questo caso sono i punteggi o il numero del frame o i tiri di un frame e poi gli metto qua le barrette verticali quindi questa roba qua mi genera questa parte qua interna e poi io gli metto le barrette verticali all'inizio e alla fine per chiudere la tabella cosa fa l'operatore moltiplicazione su una stringa semplice andiamola a vedere mettiamo la stessa cosa che c'è là moltiplicato 10 mi fa la ripetizione di una stringa. Qui non faccio altro che prendere la linea tratteggiata e ripeterla per quanto è la lunghezza di linea 0 che è semplicemente siccome line 0 che è questa eh, che è uguale a questa e anche a questa, si suppone se ho fatto bene i conti, mi crea una linea tratteggiata che poi io uso in tutte le volte che mi serve partendo dalla dimensione della di linea 0 tuttavia posso fare questa cosa, Gli toggo due caratteri e poi io faccio questa cosa qua Metto lo più, anche in Python più mi fa la concatenazione di stringhe, e qua ho modificato la tabella come avevamo fatto in passato. Ora qua devo spiegare una cosa molto importante. Questo è un metodo GetFrames che poco fa l'avevo saltato. Qua mi servirà un bel po' di tempo. Ora questo metodo GetFrames fa una cosa molto complicata. Beh, non fa... Una Effettivamente non fa una cosa molto complicata Però fa una cosa che se non spiegata bene è controintuitiva Il risultato esterno è quello di restituire una collezione Ma non è una lista, non è un dizionario, non è manco una tuba Però è un qualcosa che ai numerati in ogni caso, gli va bene Questo è quello che viene definito un generatore Che cos'è un generatore? Un generatore è una funzione o un metodo che restituisce degli oggetti come se appartenessero a una collezione Allora, intanto vi spiego il senso di GetFrames dal punto di vista esterno GetFrames semplicemente prende i tiri che noi abbiamo perché noi in questo programma non abbiamo un array o una lista di frames ma abbiamo una lista di tiri quindi questi tiri vanno raggruppati alcuni presi singolarmente nel caso di Strike o alcuni vanno presi a coppia o addirittura gli ultimi tre vanno presi a tre, se ci stanno tre quindi questo metodo non l'ho fatto in modo che restituisce una lista lo potevo fare in quella maniera ma l'ho fatto in una maniera diversa per introdurvi ai generatori un generatore, come dicevo, è un metodo o una funzione che non ha una return ma utilizza questa parola chiave che si chiama yield e adesso ci arriviamo prima di tutto vi ricordate di quella funzione new frame che restituisce questo dizionario fatto in questa maniera, adesso ci torna molto comodo. Anche perché questo generatore GetFrames, che come vedete è un metodo quasi normale, ma un comportamento controintuitivo, come vi dicevo, eh, restituisce di volta in volta un dizionario fatto in quella maniera. Quindi questo GetFrames non solo ci restituisce un frame, ma anche il punteggio corrente e tutti i punteggi cumulativi che poi sono quelli che infatti sono mostrati qua per il punteggio corrente intendevo il punteggio del frame considerando anche i frame successivi qualora ci dovessero servire. Allora andiamo per grandi. Qui faccio delle inizializzazioni, creo un nuovo frame quindi non faccio altro che enumerare ogni singolo tiro che abbiamo in Rolls. Rolls è una lista quindi enumerate se lo carica facilmente e sappiamo che abbiamo in I l'indice dell'iesimo tiro e il valore del tiro ovviamente sono valori numerici presi singolarmente lo scopo di questo metodo come dicevo poco fa è di raggruppare i vari tiri allora la prima cosa che faccio è prendere l'elemento del dizionario printable rolls e poiché è una lista inizializzata come una lista vuota e appendo la rappresentazione ehm, come se fosse una stringa del tiro perché questo è un oggetto di tipo roll o strike, o spero una di quelle poi estesa, giusto? Rolls invece anziché il valore string gli metto il valore numerico e questo possiamo fare perché avevamo implementato il metodo speciale INT e score, che è inizializzato con 0, eh, semplicemente lo incremento al valore del tiro. Praticamente questo, questo ciclo non fa altro che appendere i tiri sia come stringa che come intero e di sommare il loro valore. Fintando che poi non devono essere ceduti, infatti non sto utilizzando res restituiti, ma ceduti perché yield significa cedere. E questo succede quando non siamo all'ultimo frame e siamo in uno strike oppure il numero di tiri è uguale a 2. Siccome frame di è una lista, quando la lunghezza di questa lista è esattamente uguale a 2. In questo caso noi cosa facciamo? Prendiamo il punteggio del frame e lo sommiamo, lo incrementiamo con la somma dei punteggi calcolati con il look ahead. Infatti io gli dico eh, somma i tiri che stanno da i più 1, quindi dal tiro successivo in poi, fino a i più look ahead più 1. Quando facciamo lo slicing e i due estremi sono uguali, restituisce una lista vuota e questo lo possiamo vedere. Prendendo la nostra lista e facciamo 0 di 0 Ristituisce una lista vuota Se il lookahead è 1 restituisce un elemento Se il lookahead è 2 restituisce due elementi Che sono esattamente uno o due tiri successivi Quindi vedete che anche quando il lookahead è 0 Non dobbiamo fare un if particolare Perché questa lista sarebbe Vuota, e la somma sarebbe semplicemente zero quindi non dobbiamo gestire manco un caso particolare e la somma cumulativa è data dal punteggio del frame più il punteggio del frame precedente se c'è un frame precedente altrimenti mettiamo come eh, nel punteggio cumulativo sem semplicemente il punteggio del frame quindi quello significa che siamo nel primo frame quindi questo for esterno viene eseguito per esempio due volte nel caso in cui abbiamo un tiro che non sia uno strike appendendo e sommando i punteggi di conseguenza. Quando ho ottenuto i tiri sufficienti per un frame, fallo yield. Yield funziona come un return. Alla funzione chiamante restituisce un oggetto che in questo caso è il dizionario frame. Tuttavia, yield non cancella la funzione, resta sempre in memoria, perché nel momento in cui viene richiamata, continua la sua esecuzione da dove aveva lasciato. E questa è la differenza fra yield e return. return la funzione termina e non esiste più do invece restituisce il valore che deve restituire ma conserva il suo stato infatti quando viene richiamata riprende da qua riprende e non da qua sopra quindi quello che farà è settare frame, frame con frame rinizializzare frame con un new frame quindi con quel dizionario e incrementiamo n frame più uno e, e riparto cioè il ciclo poi continua perché qua non c'è più niente e fa questa cosa qua nel caso in cui siamo nell'ultimo frame devo semplicemente gestire se ho due o tre frame con d laterale per vedere di quanto dire bisogno se sono due se sono tre e poi fai il frame però qua vedete che dopo il frame non faccio nient'altro perché non devo creare un nuovo frame non devo incrementare il new frame perché siamo all'ultimo frame e poiché sicuramente qua avrà finito tutta l'iterazione quando il metodo finisce poi Significa che il generatore ha finito di generare e quindi il foro che l'aveva richiamato ha terminato. Quindi i generatori permettono di creare anche delle liste infinite. Il modo in cui possiamo generare liste infinite sono delle liste di cui il valore si può generare tipo per esempio, che ne so, la sequenza di tutti i numeri pari eh, 2, 4, 8 e così via. Siccome quei valori vengono calcolati No, non li stiamo mettendo tutti in memoria, anche perché non li possiamo mettere tutti in memoria. Noi possiamo richiamare un generatore che dici, dammi il prossimo numero pari. Io qua chiamo il generatore dico dammi l'elemento successivo, dammi il frame, in questo caso, successivo. E questa è la differenza chiave fra un generatore e un metodo o una funzione classica con la ritorno. Uh, benissimo, pinguini! E io sono riuscito, anche questa volta, a spiegarvi Python in un'ora. Benissimo pinguini, questo video conclude lo speciale di sette linguaggi in sette giorni, abbiamo imparato sette linguaggi, però c'è un video in meno. Intanto io, la settimana prossima, riprendo con la programmazione naturale di questo canale, che abbiamo il lunedì breaking news, di mercoledì inizio con il vlog, quindi non farò subito un altro video di Accademi. ne ho fatti talmente tanti, e il venerdì so Sodhi si attenderanno Under the Hood e FK Storia. Però io vi ho promesso sette linguaggi, ci sono sette linguaggi, però io vi ho promesso anche sette video, quindi abbiamo un video in meno. Qualcuno ha fatto qualche proposta nei commenti, ma io già ho risolto. Ma non lo farò nell'immirato quindi qualche tempo passerà. Intanto godetevi gli altri video che porto su questo canale. E poi quale sarà lo speciale Lo speciale? Lo scoprirete nelle prossime settimane. E io, come al solito, vi ringrazio per aver ascoltato fino a questo punto e ci vediamo alla prossima. Ciao, Kilo!